Oggi sono uno studente. Si vede da qui perché Edmodo mi saluta. Ciao, account studente. Si vede anche da qui perché invece della library ho lo zainetto. Infine, si vede qua giù dove c'è il codice per il genitore, che è il codice personalizzato che Edmodo assegna a ogni studente. Ho ricevuto un compito dalla mia insegnante scrivi una lettera siccome la data di scadenza si sta avvicinando io voglio fare i compiti clicco su turn in che vuol dire consegna e voglio allegare la mia lettera che ho già scritto e spedirla all'insegnante poiché non mi sento sicuro scrivo messaggio non sono sicuro di aver fatto bene il mio compito. Per ribadire il concetto, scelgo una faccina corrispondente. Per allegare il mio compito, che ho scritto in un documento, clicco su questa iconcina e vado a cercare il file che mi interessa. Eccolo qua, compito account studente. Il compito è stato caricato. Ora posso inviarlo all'insegnante semplicemente cliccando qua. Il mio compito è partito. E qua è comparso un pulsante che mi dice reinviare il compito. Ho finito e adesso aspetterò un commento dell'insegnante oppure una valutazione.